Allora, io oggi per il mio progetto ho scelto di utilizzare questo filato della Mystic Co Filati, della linea Alice. Questo è un 100% microfibra, è un gomitolo da 50 grammi ed è 200 metri, quindi rende veramente tanto. Allora, eh, questo filato va lavorato con l'uncinetto del 3,3 metri, infatti io il mio progetto l'ho lavorato oh, appunto con l'uncinetto del 3. Ho usato anche utilizzato l'uncinetto del 3,5. e mezzo. Allora, questo filato lo trovate nella merceria di Giuseppe Coletti. Sotto il video, nel box informazioni, poi vi lascio il link della sua pagina Facebook e il numero di telefono in modo che lo possiate contattare per chiedere ulteriori informazioni per quanto riguarda eh, questo filato. Oltre a questo colore, troverete anche altri colori, uno più bello dell'altro. Allora, detto questo, adesso possiamo iniziare la lavorazione del nostro maglione. Allora, prima di iniziare, eh, prima di spiegare come eh, iniziare questo lavoro, volevo volevo dire una cosa, ecco, volevo ringraziare Rania Scordalò. Infatti, eh, Rania Scordalò è la creatrice l'ideatrice di questo progetto infatti io ho visto su internet una, una foto del, del progetto del lavoro che facciamo oggi eh, mi è piaciuto tanto e quindi ho visto che era suo e quindi ho chiesto il permesso eh, se lo potevo realizzare fare anche il tutorial quindi lei mi ha dato diciamo molto gentile molto gentilmente mi ha dato il consenso ok quindi volevo dire solo questo la volevo ringraziare allora per quanto riguarda le misure dobbiamo prendere adesso scusate il mio, il mio disegno comunque facciamo conto che questa è una testa allora dobbiamo prendere la circonferenza della nostra testa perché il nostro progetto parte proprio dal collo noi faremo prima il collo quindi lavoreremo eh, tubolare facciamo un collo tubolare senza aumenti quindi dopo quando arriviamo all'altezza dal collo iniziamo poi la lavorazione facendo degli aumenti quindi facciamo degli aumenti e, e man mano il lavoro poi cresce fino ad arrivare sotto le braccia per chiudere e formare poi le maniche allora per quanto riguarda la mia misura il filato che ho usato io che questo qui è un microfibra, non so se conoscete i baci rubati, i baci rubati si lavora con l'uncinetto del 4 4 e mezzo. Questo è un microfibra e diciamo che è leggermente più piccolo, ecco, è più sottile, quindi questo si lavora col 3 3 e mezzo. E io con questo filato ho messo su 100 catenelle, 100 catenelle più 4. Più 4 perché poi servono 4 catenelle per formare gli angoli ok quindi facciamo 36 maglie metto sul davanti 36 maglie dietro scusate io non ho trovato una penna 14 maglie per le maniche e 14 dall'altra parte e in più ho fatto 1 2 3 4 catenelle in più tutto qua quindi per chi vuole eh, diciamo per chi vuole più catenelle se vuole fare se vuole aggiungere eh, una taglia in più non deve aggiungere allora scusatemi si lavora un multiplo multiplo di due catenelle questo è un multiplo di 2 quindi per chi vuole una taglia in più deve aggiungere non 2 catenelle ma 8 perché deve deve aggiungere 2 2 2 e 2 ok però arrivate alle vostre catenelle quindi fate eh, una catenella eh, di un numero pari arrivate alle vostre catenelle dovete aggiungere 4 catenelle in più che quelli servono per gli angoli quindi se io qui aggiungo 2 catenelle in più invece di eh, 36 diventano 38 e qui invece di 14 diventano 16 ok qui tutto qui allora detto questo passiamo adesso al, alla lavorazione del maglione ah, scusate dimenticavo di dire che io faccio una taglia 44 46 ok allora io ho fatto le mie 104 catenelle adesso metto le catenelle dritte chiudo a cerchio quindi vado nella prima catenella e chiudo con una maglia bassissima allora per fare il collo sto lavorando con l'uncinetto non so se si riesce a vedere con l'uncinetto del numero 3 adesso inizio e faccio 3 catenelle quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta allora adesso faccio tutto il giro a maglia alta quindi lavoro 104 maglie alte quindi facciamo attenzione e dobbiamo lavorare tutte le catenelle quindi dobbiamo fare attenzione a non saltare neanche una catenella altrimenti poi non ci troviamo con il multiplo perché noi dobbiamo lavorare un multiplo di 2 catenelle quindi dobbiamo avere eh, le maglie eh, di un numero pari ok allora vado avanti e faccio tutto il giro a maglia alta allora ho finito il giro quindi sono arrivata alle mie 104 maglie alte adesso vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale così quindi adesso inizio ancora 3 catenelle che sono la prima maglia alta adesso dobbiamo fare delle maglie alte in costa dietro quindi entro dal retro del lavoro passo sulla maglia alta esco di nuovo dietro prendo il filo e faccio la maglia alta così quindi lavoro tutte le maglie tutte le 104 maglie alte costa dietro così ok quindi adesso andiamo avanti così per tutto il giro dopo che abbiamo finito il giro chiudiamo nella terza catenella iniziale con una maglia bassa ripetiamo poi un giro a maglia alta dopo che abbiamo finito il giro a maglia alta facciamo un giro a maglia alta eh, in costa dietro insomma dobbiamo alternare questi due giri fino eh, diciamo allora questo è il collo quindi poi dobbiamo decidere l'altezza del collo adesso io non so quanti giri farò eh, quanti centimetri farò perché man mano che lavoro lo provo quindi quando arrivo ad un'altezza che mi va bene che mi piace poi mi fermo e inizio poi a lavorare la maglia ok quindi io adesso vado avanti e poi quando arrivo all'altezza alla mia altezza diciamo all'altezza che mi va bene poi vi dirò quanti giri ho fatto quindi mi raccomando dovete fare un giro a maglia alta e un giro a maglia alta in costa dietro ok quindi ci ritroviamo dopo quando arrivo alla mia altezza all'altezza del collo allora eccomi qua io sono arrivata all'altezza del mio collo quindi ho fatto vi dico i punti rilievo sono 1 2 3 4 5 allora in tutto eh, in centimetri sono 8 centimetri ok adesso dobbiamo iniziare il lavoro della maglia quindi iniziamo il lavoro vero e proprio quindi inizio dobbiamo fare gli aumenti e iniziamo proprio dal primo aumento allora inizio con 3 catenelle e rientro nella stessa la stessa maglia e faccio ancora 2 maglie alte quindi in tutto facciamo 3 maglie alte adesso continuo e lavoro 36 maglie alte 1 2 3 4 quindi arrivo a 36 e poi facciamo l'aumento eccomi qua arrivata 36 maglie alte adesso faccio Aumento, quindi vado nella maglia seguente e lavoro 3 maglie alte: 1-2-3. Quindi lavoro 3 maglie alte nella stessa, nella stessa maglia. E qui metto un marca punti, metto un marca punti proprio nella terza maglia perché poi nel prossimo aumento dobbiamo aumentare proprio al centro delle tre maglie adesso continuo a lavorare facciamo la spalla quindi lavoriamo 14 maglie alte 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 e 14 e qui facciamo nella quindicesima maglia facciamo un aumento e facciamo 1 2 3 maglie alte lavorate tutte nella stessa maglia e metto un altro marca ponti così adesso continuo a lavorare ancora 36 maglie alte quindi abbiamo fatto 36 maglie alte per il davanti 36 maglie alte adesso per il dietro e poi alla fine chiudiamo eh, cioè lavoriamo 14 maglie alte e poi chiudiamo il giro ok allora vado avanti e arrivo fino a 36 maglie alte ok sono arrivata a 36 maglie alte adesso vado nella maglia seguente e lavoro 3 maglie alte quindi lavoro 3 maglie alte nella stessa maglia di base così e metto l'ultimo marco punti così adesso lavoro 14 maglie alte quindi vado nella maglia seguente inizio 1 2 3 fino a 14 ok sono arrivata a 14 maglie alte adesso vado qui a chiudere nella terza catenella iniziale qui con una maglia bassissima ok quindi abbiamo completato il giro quindi qui abbiamo 14 maglie alte per le maniche 14 maglie alte anche da questa parte e quindi adesso qui ad ogni giro dobbiamo sempre aumentare allora iniziamo adesso il punto andiamo qui al centro delle tre maglie alte quindi qui abbiamo l'aumento andiamo nella maglia centrale con una maglia bassissima di faccio 3 catenelle, rientro e lavoro ancora 2 maglie alte 1 2 vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta però non la chiudo quindi prendo il filo scusate un attimo allora prendo il filo ed esco da due vado nella maglia seguente e lavoro un'altra maglia alta non chiusa quindi esco solo da due adesso chiudo adesso torno indietro di un, po di un punto quindi vado dove abbiamo fatto la prima maglia alta vado sotto la maglia eh, sotto la maglia alta quindi nel primo giro che abbiamo fatto qui È vado sotto la maglia alta quindi adesso faccio una maglia alta in costa davanti quindi vado sotto la costina della maglia alta prendo il filo così e faccio una maglia alta qui abbiamo fatto abbiamo lavorato la maglia alta quindi saltiamo questa questa maglia e andiamo nella prossima maglia quindi facciamo una maglia alta chiusa a metà andiamo nella maglia seguente facciamo un'altra maglia alta chiuso a metà così e adesso chiudo torno indietro quindi vado nella prima maglia però vado sotto la prima maglia quindi vado nella sotto la maglia la maglia alta quindi vado sotto la costina prendo il filo e faccio una maglia alta quindi dobbiamo fare delle maglie alte in costa davanti adesso qui abbiamo lavorato vado nella maglia seguente nella maglia libera quindi faccio una maglia alta chiusa a metà maglia seguente un'altra maglia alta chiusa a metà quindi una maglia alta non chiusa così quindi ho e due le due maglie alte chiusa metà sull'uncinetto e adesso chiudo prendo il filo torno indietro di una maglia quindi vado nella prima maglia alta, vado sotto la maglia alta. Prendo eh sotto la costina, prendo il filo maglia alta. E continuo così fino ad arrivare e dove qui al marcapunti, quindi qui poi dobbiamo fare l'aumento quindi chiudo tutte le maglie vado sotto quindi qui abbiamo la maglia alta io vado nella maglia sottostante qui vado sotto la costina prendo il filo e faccio una maglia alta così ok e questo è il punto ok arrivo allora fino a qui dove ho il mio marca punti allora sono quasi arrivata qui al mio marca punti dove devo andare qui nella maglia centrale a fare l'aumento quindi lavoro le mie due maglie chiusa a metà 1 e 2 vado sotto la maglia alta e faccio la mia maglia alta in costa davanti quindi dobbiamo lavorare anche la prima maglia delle tre maglie alte che abbiamo qui l'aumento quindi io vado a lavorare anche qui la prima maglia adesso siamo qui nella maglia centrale e lavoriamo tre maglie alte 1 2 3 adesso andiamo avanti a lavorare le maglie alte così le maglie alte chiusa a metà e poi chiuse insieme quindi vado sotto la maglia la prima maglia alta che ho fatto quindi vado sotto e faccio la maglia alta in costa davanti e vado avanti fino al prossimo marcapunti punti dove dobbiamo andare a fare ancora l'aumento qui quindi qui dobbiamo adesso stiamo lavorando qui la manica ok è un punto molto facile a me piace molto e l'effetto è anche molto carino allora vado avanti sto quasi per arrivare al marco punti ok sono arrivata quindi faccio la mia le ultime due maglie alte chiuse insieme ok quindi ho lavorato anche la prima maglia alta delle tre qui dell'angolo diciamo degli aumenti ora vado nella qui nella maglia centrale e lavoro 3 maglie alte quindi 1 2 3 e ricomincio a lavorare le maglie alte chiuse insieme quindi 2 chiudo quindi qui o la maglia alta vado sotto faccio la maglia alta in costo davanti e vado davanti così ho preso male ok allora vado avanti arrivo al prossimo marco punti eccomi allora sono arrivata quasi qui devo lavorare le ultime due maglie alte 1 e 2 adesso lavoro qui al centro dove il marcapunti punti 3 maglie alte quindi abbiamo fatto l'ultimo aumento del giro quindi adesso continuo le, u le mie ultime maglie le 14 maglie della manica quindi faccio 1 2 allora eccomi qua sono quasi alla fine devo lavorare le ultime due maglie alte e chiudo il giro allora ok e chiudo nella terza catenella qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima ok e così abbiamo preparato qui okay. già visto si è allargato faccio vedere ecco adesso facciamo il secondo giro quindi questo punto si lavora su due giri quindi abbiamo fatto il primo giro delle maglie chiuse insieme e poi con la maglia alta in costa davanti adesso invece dobbiamo fare un giro tutto maglia alta però ci dobbiamo ricordare che qui dobbiamo fare sempre gli aumenti quindi allora vado al centro delle tre maglie alte proprio qua 1 2 3 rientro e faccio ancora due maglie alte 1 cosa è successo qua un attimo niente ok allora 3 e adesso vado avanti a lavorare le maglie alte quindi noi abbiamo lavorato la maglia centrale adesso qui abbiamo una maglia alta e lavoriamo la maglia una maglia alta qui abbiamo due punti quindi la abbiamo le maglie chiuse insieme e la maglia alta costa davanti quindi lavoriamo 12 andiamo nella maglia seguente qui abbiamo le maglie chiuse insieme e la maglia alta in costa davanti quindi lavoriamo 1 e la maglia alta in costa davanti 2 1 maglie chiuse insieme e la maglia alta in costa davanti quindi sono due così ok quindi adesso facciamo tutto il giro a maglia tutto a maglia alta qui nella terza qui abbiamo le tre maglie alte lavorate tutte nella stessa maglia di base quindi quando arriviamo qui nella maglia centrale dobbiamo lavorare 3 maglie alte e ci lo facciamo insieme questo quindi lavoriamo tutte le maglie a maglia alta e arriviamo qui all'angolo eccomi qua sono arrivata qui dove abbiamo le tre maglie alte quindi vado sulla prima maglia alta lavoro una maglia alta nella maglia centrale lavoro 3 maglie alte 1 2 3 una maglia alta nella maglia seguente e qui ricominciamo a fare tutte le maglie alte quindi qui abbiamo le maglie alte chiuse insieme e la maglia alta in costa davanti quindi devo lavorare due maglie alte 1 e 2 qui nel gruppo seguente 2 maglie alte chiuse insieme la maglia alta in costa davanti quindi lavoro 2 maglie alte 1 2 2 2 maglie alte 2 maglie alte qua così 1 2 1 2 1 2 arrivo all'angolo 1 2 e qui abbiamo le tre maglie alte, quindi lavoro la prima e al centro faccio l'aumento, quindi 1 2 3 è una maglia alta ricomincio a lavorare le maglie qui a 2 a 2 quindi qui dobbiamo lavorare 2 2 2 ok allora andiamo avanti e ci ritroviamo alla fine qui quando arrivate qui dovete lavorare ancora un aumento quindi lavorato una maglia alta sopra qui la, la maglia alta sopra la prima nella maglia centrale fate lavorate 3 maglie alte e nella maglia seguente una maglia alta e poi eh, continuate a lavorare eh, tutte le maglie quindi qui dove abbiamo le maglie chiuse insieme la maglia alta in costa davanti quindi sono due maglie alte 22 2, 2, 2, 2, ok. Poi arriviamo qui e chiudiamo nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Quindi completiamo adesso tutto il giro. Allora, sono arrivata alla fine. Quindi ho fatto tutte le mie maglie alte e adesso chiudo qui dove abbiamo l'aumento. Quindi abbiamo qui 1, 2, 3 maglie alte. Quindi chiudo nella terza catenella iniziale. Così. Adesso con una maglia bassissima arrivo qui. E cioè arrivo vado qui nella maglia centrale lavoro 3 catenelle rientro e lavoro ancora 2 maglie alte adesso. Ricomincio a fare le maglie alte chiuse a metà e poi chiuse insieme quindi ricominciamo dal primo dal primo giro abbiamo fatto le tre maglie alte qui al centro vado nella prima maglia che mi trovo nella maglia seguente faccio una maglia alta chiusa a metà maglia seguente maglia alta così chiusa a metà quindi torno indietro qui nella prima maglia alta vado nella maglia so, sotto nella maglia sottostante e faccio una maglia alta in costa davanti maglia seguente una maglia alta non chiusa Maglia seguente una maglia un'altra maglia alta non chiusa, chiudo tutto. Quindi torno indietro e vado qui la maglia alta e faccio una maglia alta in costo davanti così. Ok, allora facciamo lavoriamo tutte le maglie e arriviamo qui dove dobbiamo fare l'altro aumento eccomi qua allora sono arrivata qui dove dobbiamo fare l'aumento lavoro le mie due maglie qui devo ancora lavorare due maglie alte chiuse insieme quindi faccio 1 e 2 quindi vedete lavoro sempre la prima maglia alta delle tre dalle tre maglie dove facciamo l'aumento quindi la prima e l'ultima va sempre lavorata. Allora torno indietro e lavoro la maglia alta in costo davanti. Quindi qui adesso nella maglia alta centrale lavoro 3 maglie alte: 1, 2, 3. E adesso continuo a lavorare, quindi ho lavorato la prima maglia alta e adesso lavoro anche l'ultima, quindi vado su qui nella maglia alta faccio una maglia alta chiusa a metà, maglia seguente, maglia alta chiusa a metà. Ok. Quindi adesso lavoro le spalle. Lavoro il dietro. Lavoro qui l'altra spalla e poi chiudo qui con una maglia bassissima nella terza catenella allora penso che potete andare avanti da sole perché adesso dopo che facciamo il giro facciamo questo giro poi dobbiamo ripetere e fare eh, tutto un giro a maglia alta quindi i giri sono questi sono due ci dobbiamo ricordare che dobbiamo sempre ad ogni giro dobbiamo aumentare quindi le tre maglie alte le dobbiamo fare sempre fino ad arrivare sotto eh, diciamo sotto le braccia per chiudere poi formare lo spazio per le braccia ok le maniche in pratica quindi dobbiamo continuare sempre a fare questi due giri e ci ritroviamo poi quando dobbiamo chiudere quando dobbiamo chiudere eh, qui per formare eh, lo spazio per le braccia ok quindi andiamo avanti con questi con questi due giri e ci ritroviamo dopo. Ciao, eccomi qua. Allora, io sono arrivata alla mia, alla mia misura quindi io sono pronta per chiudere qui sotto sotto braccio per formare lo spazio eh, per eh, le braccia per fare le maniche allora io sono arrivata per la mia misura a 21 centimetri quindi voi man mano che andate avanti come dico sempre lo provate quando eh, lo provate quindi quando le due punte eh, sotto il braccio si toccano allora vuol dire che siete pronti per chiudere ok allora almeno io faccio così allora adesso qui ehm, io la chiusura del giro ce l'ho sempre qua nel nell'angolo quindi vado sono già qui nella maglia nella maglia alta centrale quindi inizio con 3 catenelle e lavoro vado nella maglia seguente non faccio più gli aumenti e adesso lavoro ehm, tutto a maglia alta quindi lavoro tutte le maglie a maglia alta fino ad arrivare qui dove abbiamo l'angolo ok quindi lavoro tutta questa parte a maglia alta allora eccomi qua ho fatto tutto il giro tutto il giro ho fatto tutto qui il davanti tutta maglia alta quindi adesso sono arrivata qui nella maglia centrale dove abbiamo le tre maglie alte dove facciamo gli aumenti quindi vado nella maglia alta centrale e faccio una maglia alta adesso 1 2 3 4 5 6 catenelle allora per la mia misura 6 catenelle vanno bene se avete bisogno di più catenelle ne fate 8 10 ok quindi eh, lo provate se avete bisogno di più o più di 6 catenelle ne fate 8 10 allora questa è la parte eh, della manica e vado qui nell'altra diciamo nell'altra punta quindi vado nella terza eh, scusate nella maglia centrale di qui abbiamo tre maglie alte vado nella maglia centrale e faccio una maglia alta così e adesso continuo a lavorare la parte dietro quindi continuo a lavorare le mie maglie alte così ok ecco quindi faccio lavoro tutto questa parte arrivo qua dove abbiamo le tre maglie alte quindi vado nella maglia centrale faccio una maglia alta 6 catenelle e poi vado e mi aggancio qui dove ho iniziato chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella eccomi allora sono arrivata qui dove abbiamo le tre maglie alte vado nella maglia alta centrale faccio una maglia alta 1 2 3 4 5 6 e vado a chiudere qui dove ho iniziato quindi vado nella terza catenella con una maglia bassissima chiudo e quindi abbiamo chiuso adesso il qui per le braccia ok adesso iniziamo di nuovo eh, il punto quindi dobbiamo fare le maglie alte chiuse insieme poi la maglia alta in costa eh, in costa davanti qua mi sono incapugliata vediamo dov'è ok quindi inizio 1 2 3 catenelle vado nella maglia seguente esco da 1 e chiudo quindi torno indietro e faccio la maglia alta in costa davanti una maglia alta chiusa a metà un'altra maglia alta chiusa a metà chiudo maglia vado nella maglia alta sotto sotto la prima maglia alta e faccio una maglia alta in costo davanti quindi adesso dobbiamo lavorare ehm a giro non dobbiamo fare più gli aumenti e dobbiamo arrivare dobbiamo dobbiamo andare mm, a scendere quindi si lavora sempre a giro allora Dobbiamo arrivare diciamo a una certa altezza, perché poi sotto eh, facciamo un'altra lavorazione nel il bordo, no, non finiamo la maglia così, però facciamo un'altra lavorazione, facciamo un bordino, ok? Quindi io vado avanti, man mano che, che il lavoro cresce, lo provo quando arrivo eh, all'altezza della vita, anche forse un pochino più giù della vita, vicino ai fianchi cambierò eh, la lavorazione ok quindi andiamo avanti poi vi dirò quanti giri oppure quanti centimetri ho fatto io per iniziare a fare il bordo allora andiamo avanti qui adesso io vado avanti arrivo fino alle catenelle poi qui lavoriamo insieme allora sono arrivata qui dove abbiamo le catenelle le 6 catenelle quindi devo fare le due maglie alte chiuse insieme qui è una maglia alta in costa davanti quindi qui abbiamo le 6 catenelle e adesso lavoriamo le sei 6, 6 maglie alte facciamo 1 2 3 4 5 6 e andiamo avanti da questa parte adesso facciamo due maglie alte chiuse insieme allora lavoro una maglia metà a metà lavoro la seconda maglia alta a metà chiudo E 2 quindi, qui dove abbiamo le 6 catenelle, facciamo 6 maglie alte. Ok, faccio vedere. Fate la stessa cosa dall'altra parte. Ecco quindi, poi quando si finisce il giro delle due maglie chiuse insieme la maglia alta in costa davanti quando si finisce il giro dobbiamo ricominciare a fare un giro tutta maglia alta e così via fino ad arrivare come ho già detto prima fino a, ad arrivare all'altezza della vita o, o diciamo leggermente sui fianchi perché poi iniziamo a fare un'altra lavorazione facciamo un bordo allora andiamo avanti adesso fino qui lavorate le 6 maglie alte nelle 6 catenelle chiudete qui con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale e continuate la lavorazione sempre a giro ok allora eccomi qua io sono arrivata all'altezza della mia vita quindi per essere precisi alla, diciamo all'altezza della cintura dei pantaloni, ecco, perché da qui in poi adesso eh, cambiamo lavoro e fa, eh, facciamo un bordo, quindi un bordo, tipo, eh, diciamo, come un elastico. Ecco. Allora vi dico la mia misura. Vabbè, è la mia misura, comunque, voi lo dovete provare e dovete arrivare alla vostra misura ok io comunque vi dico la mia io sono arrivata a 25 centimetri quindi prendo la misura dal sotto al braccio sotto il braccio fino qui dove ho finito di lavorare fino diciamo all'altezza della mia vita ok quindi sono 25 centimetri adesso però eh, la lavorazione che dobbiamo fare qui il bordo a un multiplo quindi ha un multiplo di 11 catenelle allora io adesso ho 116 catenelle quindi sono arrivata qui dove ho finito il giro dove faccio le due maglie chiuse insieme e una maglia alta in costo davanti quindi ho finito il giro e adesso devo fare tutto il giro a maglia alta perché così è il punto è il punto si lavora su due giri quindi nel secondo giro adesso faccio le mie maglie alte in questo giro Vado a diminuire le 6 maglie, ok? Perché eh, devo lavorare un multiplo di 11 catenelle, quindi ehm, per avere il multiplo giusto, esatto, devo eh, diminuire 6 maglie, ok? Quindi voi, quando arrivate, all'altezza, eh, diciamo, della vostra vita, all'altezza della vita, contate tutte le maglie ok quindi dovete ottenere un multiplo di 11 catenelle se c'è qualche maglia in più allora nel giro delle maglie alte diminuite le maglie quindi chiudete due maglie insieme e adesso io faccio il primo vi faccio vedere allora inizio con 3 catenelle che sono sempre la prima maglia alta quindi vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta ok maglia seguente lavoro una maglia alta però non la chiudo vado nella maglia seguente lavoro ancora una maglia alta e non la chiudo e quindi ho diminuito una maglia e adesso vado avanti e questo questa è la prima maglia delle 6 che devo diminuire e vado avanti cerchiamo dobbiamo distribuire bene i punti che andiamo a diminuire quindi non dobbiamo fare le diminuzioni troppo vicine se le maglie per esempio da diminuire sono 6 come nel mio caso allora farò dopo che ne so 20 maglie 25 maglie, diminuisco. Ora per farvi vedere di nuovo come diminuisco la maglia, faccio un'altra diminuzione. Quindi entro, prendo il filo e non chiudo la maglia alta. Vado nella maglia seguente, prendo il filo, esco da due e non chiudo la maglia. Quindi adesso le maglie sull'uncinetto, le due maglie e chiudo così e vado avanti. Ok. Quindi io adesso faccio tutto il giro così a maglia alta, poi iniziamo eh, la lavorazione del bordo. Dopo che ho fatto questo giro a maglia alta, poi farò un giro tutto a maglia alta in costa dietro. Comunque adesso finisco questo giro poi eh, facciamo insieme il giro a maglia alta in costa dietro, ok? dopo allora eccomi qua ho finito tutto il mio giro a maglia alta quindi ho le mie 106 maglie alte ora facciamo un giro tutta maglia alta in costa dietro quindi inizio con 3 catenelle e lavoriamo come abbiamo fatto nel collo quindi lavoriamo in questa maniera entriamo dal dietro del lavoro passiamo sulla maglia alta prendiamo il filo facciamo una maglia alta così le maglie alte chiuse la diminuzione prendiamo tutte e due maglie così ok allora ok quindi facciamo tutto il giro e poi ci ritroviamo eccomi qua allora finito tutto il giro a maglia alta in costa dietro adesso iniziamo la lavorazione vera e propria ok allora mi sono messa qui davanti lo schema così spero di di essere chiara allora facciamo iniziamo con 3 catenelle 1 2 3 catenelle quindi le 3 catenelle sono come sempre la prima maglia alta vado nella maglia seguente faccio una maglia alta quindi sono 2 maglia seguente ancora una maglia alta quindi 3 maglie alte adesso vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta in costo davanti così quindi vado sotto la maglia alta prendo il filo e faccio una maglia alta 1 e 2 maglia seguente maglia alta in costa davanti così adesso 3 maglie alte quindi andiamo nella maglia seguente facciamo una maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta quindi 3 maglie alte allora abbiamo fatto 3 maglie alte 2 maglie alte in costa davanti e 3 maglie alte adesso filo sull'uncinetto io cerco di farvelo vedere bene allora adesso salto 2 maglie allora 1 2 nella terza faccio una maglia alta in costa davanti ve lo faccio rivedere quindi salto scusate un attimo è eh? 123 quindi salto 1 2 vado qui nella terza una maglia alta in costa davanti così è troppo vicino e eh, si vede male, adesso devo tornare indietro. Quindi vado nella prima maglia alta qui quindi ho saltato due maglie nella terza, ho fatto una maglia alta in costa davanti. Adesso filo sull'uncinetto, torno indietro e vado qui sulla prima maglia alta e faccio una maglia alta in costa davanti. Così ora maglie alte quindi vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta, maglia seguente maglia alta quindi 3 maglie alte adesso facciamo 2 maglie alte in costa davanti 1 2 quindi stiamo ricominciando 2 maglie alte in costa davanti nuovo 3 maglie alte 1 2 3 adesso salto 2 maglie vado nella terza e faccio la maglia alta in costa davanti torno indietro quindi ho saltato le due maglie vado qui sulla prima torno indietro e faccio una maglia alta in costa davanti così e adesso faccio ancora 3 maglie alte vado nella prima e faccio una maglia alta 1 2 3 e per chiudere 2 maglie alte in costa davanti 1 e 2 quindi dobbiamo ripetere questo per tutto il giro me lo ripeto allora abbiamo iniziato 3 maglie alte 2 maglie alte in costa davanti 3 maglie alte, poi abbiamo saltato 2 maglie nella terza maglia alta in costa davanti. Dopo che abbiamo fatto la prima maglia alta in costa davanti torniamo indietro, andiamo sulla prima maglia e facciamo un'altra maglia alta in costa davanti. 3 maglie alte e chiudiamo con 2 maglie alte in costa davanti e poi ancora di nuovo 3 maglie alte e saltiamo due maglie di eh, saltiamo due maglie nella terza facciamo una maglia alta in costa davanti prendiamo di nuovo il filo sull'uncinetto torniamo indietro e andiamo a fare una maglia alta sulla prima maglia alta abbiamo saltato due quindi dobbiamo andare sulla prima e facciamo una maglia alta 3 maglie alte 2 maglie alte in costa davanti ripetiamo poi ancora 3 maglie alte, dopo le due maglie alte in costa davanti facciamo 3 maglie alte: 1, 2, 3. Adesso salto 2 maglie, vado nella terza e faccio una maglia alta in costa davanti così. Adesso torno indietro ho saltato due maglie vado proprio sulla prima e faccio una maglia alta in costa davanti adesso vado nella maglia seguente faccio una maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta, maglia seguente, maglia alta. e adesso due maglie alte in costa davanti così ok quindi facciamo questa lavorazione per tutto il giro vi ricordo che stiamo lavorando su un multiplo di 11 catenelle quindi contate bene le vostre maglie se vi risultano più maglie se vi risultano che ne so 10 maglie 8 maglie eh, 11 maglie in più cioè 11 10 9 8 insomma se vi risultano più maglie nel giro della eh, delle maglie alte dovete diminuire le maglie in quel giro ok a dopo eccomi qua io ho finito il giro ho fatto le mie due maglie incrociate quindi ho saltato le due maglie alte Ve lo faccio rivedere allora salto le due maglie vado nella terza faccio una maglia alta in costa davanti torno indietro e faccio una maglia alta in costa davanti Allora. Così. È così. E vado a chiudere qua. Qui mi è rimasto una maglia no. Sì, giusto. Pensavo che stavo saltando una maglia, invece no, è giusto. Ok. Ora facciamo 1 2 3 catenelle, quindi lavoro le tre maglie alte sulle tre maglie alte. Così. poi lavoro due maglie alte in costa davanti quindi faccio la prima e faccio la seconda poi ancora 3 maglie alte no scusate allora 3 maglie alte scusatemi sto guardando lo schema allora uno io, io lo dico che guardo lo schema faccio la parte che so le cose a memoria non le so a memoria quindi io guardo lo schema mentre la lavoro allora faccio 3 maglie alte adesso qui abbiamo le due maglie alte incrociate quindi vado sulla prima faccio una maglia alta in costa davanti una maglia alta qui entriamo qui in questo buchino, entriamo e facciamo una maglia alta E una maglia alta in costa davanti questa questa qui quindi entriamo così prendiamo e facciamo una maglia alta quindi adesso abbiamo 3 maglie alte andiamo nella maglia seguente facciamo una maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta, maglia seguente maglia alta, maglia seguente maglia alta così ora due maglie alte in costa davanti facciamo 1 2 e 3 maglie alte quindi vado sulla prima lavoro una maglia alta adesso il lavoro comincia a diventare pesante vado dalla maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta così ok adesso qui abbiamo di nuovo le maglie incrociate quindi vado sulla prima maglia faccio una maglia alta in costa davanti la maglia che abbiamo qui sotto quindi vado sulla prima maglia alta in costa davanti qui al centro delle due maglie faccio una maglia alta e una maglia alta qui in costa davanti quindi vado sotto la maglia prendo il filo e faccio una maglia alta e quindi abbiamo adesso 3 maglie alte, continuo e lavoro le tre maglie alte, e facciamo 1 2 3 e 2 maglie alte in costa davanti, quindi facciamo 1 2 di nuovo 3 maglie alte 1 quando facciamo le due maglie alte in costa davanti dobbiamo fare sempre le maglie alte dopo allora 1 2 3 Adesso vi faccio rivedere le maglie alte incrociate, quindi vado sulla prima maglia alta, quella sotto, quindi entro, faccio una maglia alta in costa davanti, vado qui al centro delle due maglie, entro e faccio una maglia alta, è una maglia alta in costa davanti, quindi vado sotto la maglia alta su questa, quindi vado sotto, faccio la maglia alta e continua adesso le tre maglie alte 1 2 3 e le due maglie le due maglie alte in costa davanti ok quindi ripetiamo questo per tutto il giro ok arrivata alla fine ho fatto le mie due maglie alte finisco con le maglie incrociate quindi adesso vado a chiudere nella terza catenella iniziale dove ho le tre maglie alte adesso vado nella maglia seguente con una maglia bassissima quindi qui ho chiuso e vado nella maglia seguente quindi la prima maglia non la lavoro e faccio 1 2 3 catenelle, vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, quindi 2 maglie alte, 2 maglie alte in costa davanti 1-2. Adesso lavoriamo 2 maglie alte 1-2 saltiamo la terza maglia andiamo direttamente nella maglia seguente quindi facciamo una maglia alta in costa davanti facciamo ancora una maglia alta in costa davanti una maglia alta proprio qui all'interno quindi rientriamo ancora facciamo qui nella maglia alta facciamo una maglia alta in costa davanti quindi adesso abbiamo tre maglie alte lavorate nella stessa maglia e qui nell'ultima facciamo ancora una maglia alta in costa davanti così quindi adesso abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Adesso lavoriamo 2 maglie alte. Quindi vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. 2 maglie alte in costa davanti. 1-2 così. Ora vi faccio rivedere. Allora, abbiamo fatto le due maglie alte in costa davanti, adesso facciamo una maglia alta nella maglia seguente e ancora un'altra maglia alta nella maglia seguente. Quindi saltiamo la terza. Allora scusate un attimo, mi sa che ho sbagliato. Quindi faccio due maglie alte. Scusate, allora devo saltare la maglia, quindi vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta e due maglie alte in costa davanti, una e due. Ora facciamo due maglie alte, quindi vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta salto la terza, quindi vado qui nel gruppo delle tre maglie alte faccio una maglia alta in costa davanti. Vado nella maglia centrale faccio una maglia alta in costa davanti. Rientro maglia alta. Adesso faccio ancora una maglia alta in costa davanti, sempre qui nella maglia centrale, quindi vado sotto la maglia e faccio una maglia alta in costa davanti ancora una maglia alta in costa davanti qui qui faccio la maglia alta in costa davanti così salto la maglia seguente vado nella maglia e nella maglia seguente faccio una maglia alta maglia seguente ancora maglia alta due maglie alte in costa davanti una due così ve lo faccio rivedere allora abbiamo fatto le due maglie alte in costa davanti quindi faccio due maglie alte seguenti 1 2 salto la terza maglia quindi vado nella maglia seguente qui abbiamo le maglie alte in costa davanti quindi vado nella prima e faccio una maglia alta in costa davanti vado nella maglia centrale faccio una maglia alta in costa davanti rientro qui fra le due maglie quindi rientro faccio una maglia alta adesso una maglia alta in costa davanti sempre qui al centro quindi vado sotto la maglia alta prendo il filo e faccio la maglia alta e adesso una maglia alta qui una maglia alta in costa davanti così adesso due maglie alte cioè salto la prima vado nella maglia nella eh, maglia seguente faccio una maglia alta ancora una maglia alta e due maglie alte in costa davanti 1 2 lo faccio rivedere per l'ultima volta e poi andato avanti da sole allora faccio due maglie alte 1, 2, salto la terza maglia quindi vado nella maglia seguente faccio una maglia alta in costa davanti vado nella maglia centrale faccio una maglia alta in costa davanti Rientro maglia alta, faccio una maglia alta in costa davanti ancora qui nella maglia centrale, quindi vado sotto la maglia alta, prendo il filo e faccio una maglia alta in costa davanti, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, così salto la maglia, la maglia seguente, quindi vado nella prossima e faccio una maglia alta maglia seguente maglia alta qui abbiamo le due maglie in costa davanti quindi lavoriamo due maglie alte in costa davanti ok quindi facciamo questa lavorazione per tutto il giro eccomi qua sono arrivata alla fine quindi ho fatto le mie maglie alte in costa davanti adesso salto la maglia seguente vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima adesso facciamo va con una maglia bassissima qui abbiamo le due maglie alte quindi con una maglia bassissima vado nella maglia seguente così faccio 3 catenelle lavoro due maglie alte in costa davanti 2 una maglia alta quindi qui abbiamo due maglie alte io lavoro una maglia alta la maglia seguente la salto quindi vado nella maglia in costa davanti e lavoro una maglia alta in costa davanti maglia seguente maglia alta in costa davanti una maglia alta qui abbiamo una maglia alta al centro un po nascosta però si vede eccola quindi io vado qua faccio una maglia alta una maglia alta sulla maglia alta così una maglia alta qui qui abbiamo la maglia alta quindi io vado qui e faccio un'altra maglia alta quindi in tutto abbiamo tre maglie alte adesso vado qui nella maglia seguente faccio una maglia alta in costa davanti maglia seguente maglia alta in costa davanti quindi adesso abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 salto la maglia seguente vado nella prossima e faccio una maglia alta e adesso dobbiamo fare due maglie alte in costa davanti 12 qui abbiamo due maglie alte quindi vado nella maglia nella prima maglia alta faccio una maglia alta seconda maglia all'assalto quindi vado qui dove abbiamo le maglie alte in costa davanti vado nella prima e faccio una maglia alta in costa davanti vado nella seconda e faccio una maglia alta in costa davanti qui abbiamo la maglia alta centrale è piccolina però si vede quindi vado qua e faccio una maglia alta vado qui sulla maglia alta questa qui piccolina faccio una maglia alta sulla maglia alta e adesso qui in questo foro piccolino faccio un'altra maglia alta quindi qui al centro dobbiamo fare 3 maglie alte e adesso una maglia alta in costa davanti e ancora una maglia alta in costa davanti così salto la maglia seguente quindi vado nella prossima e faccio una maglia alta e adesso mi trovo le due maglie alte in costa davanti quindi lavoro le due maglie alte in costa davanti 1 2 ora ve lo faccio rivedere e poi andate avanti da sole per tutto il giro quindi fatto le due maglie alte in costa davanti vado nella maglia seguente faccio una maglia alta salto la maglia la seconda maglia quindi vado qui direttamente dove abbiamo le maglie in costa davanti quindi vado nella prima e faccio una maglia alta in costa davanti vado qui nella seconda faccio una maglia alta in costa davanti qui abbiamo la maglia alta al centro nascosta è piccolina quindi vado qua nel foro faccio una maglia alta una maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta qui proprio qui e adesso facciamo due maglie alte in costa davanti 1 2 salto la maglia seguente vado nella prossima e faccio una maglia alta qui abbiamo le due maglie alte in costa davanti e lavoro le due maglie alte in costa davanti ok quindi andiamo avanti così per tutto il giro eccomi alla fine allora ho fatto qui il mio gruppo delle maglie costa davanti quindi salto la maglia seguente e chiudo nella terza catenella iniziale così adesso faccio 1 2 3 catenelle sono la prima maglia alta come sempre quindi qui abbiamo le due maglie alte in costa davanti e lavoro 2 maglie alte in costa davanti adesso una maglia alta qui nella maglia seguente lavoro una maglia alta qui abbiamo due maglie alte in costo davanti quindi lavoro la prima una maglia alta in costo davanti e la seconda 1 e 2 adesso lavoro 3 maglie alte 1 2 3 Quindi sono 1 2 3 1 2 3. Qui abbiamo due maglie alte in costa davanti, quindi lavoro o la prima, 1 e la seconda. Quindi due maglie alte in costa davanti. un attimo. Andiamo nella maglia seguente e lavoriamo una maglia alta qui abbiamo le due maglie alte in costa davanti quindi lavoriamo la prima e lavoriamo la seconda una maglia alta qui quindi lavoriamo una maglia alta qui lavoriamo due maglie alte in costa davanti 1 2. Qui al centro abbiamo le tre maglie alte, quindi lavoriamo la prima 1 2 3. E le due maglie alte costo davanti, quindi facciamo. 1 2 Una maglia alta 2 maglie alte in costa davanti 1 e 2 quindi adesso adesso andiamo avanti così per tutto il giro eccomi allora ho finito il giro quindi ho fatto le mie maglie alte in costa davanti le tre maglie alte al centro e due maglie alte in costa davanti adesso qui vado a chiudere nella terza catenella iniziale così adesso facciamo 123 catenelle qui abbiamo le due maglie alte in costo davanti quindi lavoriamo la prima 12 una maglia alta qui al centro abbiamo la maglia alta e lavoriamo una maglia alta adesso due maglie alte in costa davanti qui abbiamo le due maglie alte in costa davanti quindi facciamo la prima 1 e 2 prendo un po di filo adesso andiamo nella maglia seguente e lavoriamo una maglia alta Qui al centro adesso facciamo ehm, il punto puff, quindi entro qui nella maglia alta e faccio, allungo il filo 1, 2, 3, 4, 5. Esco da tutte le maglie e adesso chiudo così e vado avanti a fare le maglie alte quindi faccio allora, una maglia alta: sì, e due maglie alte in costo davanti quindi faccio 1. 2 così una maglia alta qui abbiamo la maglia alta facciamo una maglia alta 2 maglie alte in costa davanti 1 2 una maglia alta Qui abbiamo le due maglie alte in costa davanti, quindi lavoriamo la prima, 1, 2. Adesso qui andiamo nella maglia seguente lavoriamo una maglia alta. Nella maglia centrale lavoriamo il punto puff, quindi entro nella maglia, prendo il filo e tiro 1. 2 3 4 5 Vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta. 2 maglie alte in costa davanti. 1 e Ripetiamo, ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro eccomi qua allora sono arrivata alla fine del giro quindi ho fatto il mio motivo le due maglie alte in costa davanti e qui vado a chiudere nella terza catenella della maglia alta iniziale così adesso faccio 1 2 3 catenelle 2 maglie alte in costa davanti 1 2 una maglia alta quindi ho fatto una maglia alta due maglie alte in costa davanti e una maglia alta adesso lavoro due maglie alte in costa davanti quindi vado nella prima maglia faccio una maglia alta in costa davanti vado nella seconda maglia e faccio una maglia alta in costa davanti adesso faccio qui abbiamo la prima maglia alta faccio una maglia alta una maglia alta qui dove abbiamo il punto puff o puff come si chiama maglia alta nella maglia seguente quindi abbiamo fatto 3 maglie alte e 2 maglie alte in costa davanti quindi 1 2 se riesco a trovare ok adesso vado qui nella maglia seguente e faccio una maglia alta qui abbiamo le due maglie alte in costa davanti quindi lavoro la prima e la seconda maglia alta in costa davanti una maglia alta adesso due maglie alte in costa davanti quindi 1 2 vado qui nella prima maglia alta faccio una maglia alta una maglia alta qui dove abbiamo il punto puff e una maglia alta sulla maglia alta quindi 3 maglie alte 1 2 3 2 maglie alte in costa davanti: 1, 2, una maglia alta e 2 maglie alte in costa davanti, 1. 2, ok, quindi andiamo avanti, così per tutto il giro. allora eccomi qua alla fine del giro quindi ho finito il mio giro vado a chiudere nella terza catenella iniziale e faccio una maglia bassissima adesso facciamo 1 2 3 catenelle facciamo sempre le due maglie alte in costa davanti 1 2 una maglia alta abbiamo le due maglie alte in costa davanti quindi lavoriamo la prima e la seconda adesso lavoriamo 3 maglie alte quindi andiamo sulla prima e facciamo una maglia alta andiamo sulla seconda facciamo una maglia alta andiamo sulla terza e facciamo una maglia alta così e qui lavoriamo le due maglie alte in costa davanti 1 Cosa è successo qua? Allora Abbiamo fatto la prima e adesso la seconda, così. Qui una maglia alta due maglie alte in costa davanti. 1 due Una maglia alta due maglie alte in costa davanti 1 2 3 maglie alte, quindi 1 2 3. Andiamo sulla prima 1 2 3 e 2 maglie alte in costa davanti 1 2 1 maglia alta e ripetiamo di nuovo 2 maglie alte costa davanti una maglia alta 2 maglie alte in costa davanti 3 maglie alte 2 maglie alte in costa davanti una maglia alta 2 maglie alte in costa davanti ok quindi andiamo avanti così per tutto il giro arrivata alla fine del giro vado a chiudere nella terza catenella iniziale come sempre adesso faccio 3 catenelle e lavoro qui le due maglie alte costa davanti 1 e 2 stiamo facendo il nono giro adesso vado qui nella maglia seguente faccio una maglia alta una maglia alta qui accanto alla maglia alta 2 maglie alte in costa davanti 1 2 allora, qui abbiamo tre maglie alte lavoro la maglia centrale. Quindi la prima maglia la salto vado in quella centrale salto la maglia seguente quindi lavoro le due maglie alte in costa davanti: 12 due, una maglia alta, proprio qui in questo spazietto, faccio una maglia alta e una maglia alta sulla maglia alta. 2 maglie alte in costa davanti 1, 2, una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta qui. Qui abbiamo la maglia alta in costa davanti, quindi io entro qui e faccio una maglia alta. Maglia alta in costa davanti, ancora maglia alta in costa davanti, maglia alta qui al centro delle tre maglie alte così e continuo a fare le maglie alte in costa davanti 1 2 maglia alta qui al centro diciamo fra le due maglie faccio una maglia alta e poi due maglie alte chiuse insieme eh scusate due maglie alte in costa davanti così ok quindi andiamo avanti così per tutto il giro eccomi qua allora ho finito il giro vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima faccio 3 catenelle per iniziare la prima maglia alta lavoro le due maglie alte in costa davanti 1 2 lavoro una maglia alta sulla maglia alta allora, maglia alta sulla maglia alta. È una maglia alta qui. Qui abbiamo la maglia alta in costo davanti, qui la maglia alta, quindi entro qua, proprio qui e faccio la maglia alta. Maglia alta in costo davanti. Ancora maglia alta in costo davanti. Qui abbiamo la maglia alta e facciamo una maglia alta. Maglia alta in costo davanti maglia alta in costa davanti e qui dove abbiamo le due maglie alte quindi entro qui e faccio una maglia alta maglia alta sulla maglia alta e ancora maglia alta sulla maglia alta così quindi adesso le maglie alte sono di nuovo 3 adesso maglia alta in costa davanti 1 maglia seguente maglia alta in costa davanti ricominciamo quindi qui abbiamo due maglie alte vado sulla prima e faccio una maglia alta vado sulla seconda e faccio una maglia alta qui abbiamo la maglia alta in costa davanti quindi entro qui e faccio una maglia alta maglia alta in costa davanti maglia alta ancora in costa davanti e qui faccio una maglia alta ancora due maglie alte in costa davanti qui dove ho appena fatto la maglia alta in costa davanti entro proprio qui in questo spazietto faccio una maglia alta maglia alta sulla maglia alta maglia seguente ancora una maglia alta e due maglie alte in costa davanti ok quindi andiamo avanti così per tutto il giro eccomi qua alla fine del giro quindi vado a chiudere come sempre nella terza catenella iniziale così faccio 3 catenelle lavoro le due maglie alte in costa davanti questo è l'ultimo giro di questo motivo quindi siamo all'undicesimo giro ed è l'ultimo allora qui abbiamo tre maglie alte quindi lavoriamo la prima la seconda e la terza adesso dobbiamo fare una maglia alta in costa davanti qui quindi dobbiamo saltare le maglie tutte queste maglie e andiamo qui sulla prima maglia alta del motivo che chiude qui quindi vado qui faccio una maglia alta in costa davanti adesso torna indietro e vado qui nella prima maglia alta in costa davanti entro e faccio una maglia alta così e vado avanti qui e lavoro le tre maglie alte. 1 2 3 Ora due maglie alte in costa davanti. 1 2 3 maglie alte 1 2 3 quindi qui abbiamo le due maglie alte in costa davanti una maglia alta centrale e due maglie alte in costa davanti quindi io salto 1 2 3 4 e vado qui nella prima faccio la maglia alta in costa davanti poi torno indietro e vado qui sulla prima quindi stiamo incrociando ecco così e andiamo avanti a lavorare le tre maglie alte 1 2 3 maglia alta in costa davanti 1 2 adesso 3 maglie alte qui abbiamo le 3 maglie alte lavoro 3 maglie alte 1 2 3 quindi ripeto salto le due maglie alte in costa davanti la maglia alta centrale qui abbiamo due maglie alte in costa davanti io vado sulla seconda qui quindi prendo il filo e faccio una maglia alta poi torno indietro e vado sulla prima maglia alta in costa davanti qui quindi vado entro prendo il filo e faccio una maglia alta così e vado avanti a lavorare le maglie alte quindi uno 2 3 2 maglie alte in costa davanti 1 e 2 ok quindi questo è l'ultimo giro del motivo allora andiamo avanti e facciamo tutto il giro e poi riprendiamo di nuovo i punti che abbiamo fatto nel collo quindi facciamo un giro a maglia alta e un giro a maglia alta in costa dietro ok comunque facciamo tutto il giro e poi lo facciamo insieme facciamo il primo giro insieme poi andate avanti da sole eccomi qua allora ho finito il giro e vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale così con una maglia bassissima adesso facciamo 1 2 3 adesso lavoriamo tutte le maglie a maglia alta quindi facciamo tutto un giro a maglia alta così ok quindi andiamo avanti e lavoriamo tutto il giro a maglia alta eccomi Allora, sono arrivata alla fine del giro, ho fatto tutto il giro a maglia alta. Chiudo qui nella terza catenella iniziale, così, con una maglia bassissima. Adesso faccio 1 2 3 catenelle. E come ho già detto prima, lavoro le maglie eh, le maglie alte in costa dietro, quindi entro dal retro del lavoro, passo sulla maglia alta, esco dietro di nuovo al lavoro, prendo il filo e faccio la maglia alta. Così allora come abbiamo fatto il collo lavoriamo anche qui il bordo quindi facciamo tutto il giro a maglia alta in costa dietro allora andiamo avanti con questa lavorazione facciamo un giro a maglia alta un giro a maglia alta in costa dietro e andiamo avanti fino ad ottenere quattro motivi a maglia alta in costa dietro 4 3 ok quindi facciamo un piccolo bordino dopo diciamo questa lavorazione facciamo un piccolo bordino quindi 3 o 4 motivi a maglia alta in costa dietro bene quindi finito questo giro fate poi un giro tutta maglia alta finito il giro tutta maglia alta fate ancora un giro a maglia alta in costa dietro Ok, allora io vado avanti e poi vi faccio vedere, mm, eh, diciamo, la fine, eh, insomma, l'effetto che fa. Ok, dopo che finiamo il bordo, iniziamo a fare le maniche. Eccomi qua. Allora ho finito il giro. Io ho fatto tre motivi eh, a maglia alta in costa dietro: 1, 2, 3. Adesso per chiudere faccio tutto un giro a maglia bassa quindi inizio faccio una catenella e lavoro in ogni maglia una maglia bassa così per tutto il giro quindi facciamo tutto il giro a maglia bassa così in questa maniera arrivato alla fine chiudete qui nella catenella iniziale e spezzate il filo ok quindi facciamo tutto il giro e poi e ci ritroviamo per iniziare a fare eh, le maniche eccomi qua eccomi allora ho finito il mio bordo ho fatto eh, il mio diciamo l'ultimo giro eh, tutta maglia bassa e ho, e ho tagliato il filo ora vi faccio vedere l'ultima parte quindi come fare le maniche io ho fatto una manica vi faccio vedere eccola ecco qui c'è la manica e ho fatto qui un polsino quindi ho ripreso la lavorazione del collo e del bordo del maglione ok quindi adesso facciamo l'altra manica insieme eh, cioè iniziamo a fare la manica poi il punto lo sapete quindi poi potete andare avanti da sole allora prendo il filo qui dobbiamo riprendere le maglie quindi abbiamo lasciato che abbiamo fatto il giro due maglie alte chiuse insieme una maglia alta una maglia alta in costa davanti quindi entro qui allora un attimo ecco entro qui prendo il filo faccio un nodino anzi faccio il doppio nodo come sempre e inizio a fare 3 catenelle 1 2 3 quindi adesso lavoro tutto a maglia alta quindi dobbiamo riprendere tutte le maglie lavoriamo tutte le maglie a maglia alta quindi qui abbiamo le due maglie alte chiuse insieme la maglia alta in costa davanti quindi faccio una maglia alta qui è una maglia alta dove abbiamo la maglia alta in costa davanti maglia alta maglia alta così allora se diciamo l'apertura del braccio vi sembra troppo largo in questo giro di maglie alte qui diminuite qualche maglia se l'apertura vi sembra troppo troppo larga allora io nella mia manica qui ho diminuito un paio di punti perché ehm, diciamo era un pochino troppo larga ho diminuito 5 punti 5 maglie ho diminuito non di più quindi per fare un numero pari L'importante è che fate le maniche uguali, nel senso che tanti punti fate in una manica e anche nell'altra, dovete fare gli stessi punti, altrimenti poi le maniche vi cioè vi risultano una più larga e una più stretta. Io qui, per esempio, tutto intorno ho sono sbaglio 55 maglie quindi ho diminuisco di 5 maglie e quindi faccio 50 maglie in tutto però eh, diciamo non abbiamo tutti lo stesso braccio quindi lo provate e poi decidete se dovete diminuire oppure no qualche maglia ok allora faccio tutto il giro così a maglia alta ok e poi ci ritroviamo allora eccomi qua ho fatto tutto il giro tutta maglia alta quindi ho chiuso nella terza catenella come sempre quindi faccio adesso 1, 2, 3 catenelle vado nella maglia seguente faccio una maglia alta e chiudo vado nella maglia ehm, diciamo sotto la prima maglia alta e faccio una maglia alta in costa davanti quindi il punto lo sapete non c'è bisogno che diciamo che lo ripeto ecco allora vado nella maglia seguente faccio una maglia alta chiusa a metà maglia seguente maglia alta chiusa a metà e poi vado nella maglia sotto e faccio una maglia alta in costa davanti così ok così e così quindi andiamo avanti per tutto il giro quindi dobbiamo fare questa lavorazione fino alla lunghezza desiderata fino alla lunghezza della manica ok quindi man mano che andate avanti come sempre provate eh, provate la manica allora io per quanto riguarda la mia manica che poi ho fatto il polsino io sono arrivata all'incirca qui in modo che poi ho eh, staccato la lavorazione diciamo del, del punto della maglia fino a qui e poi da qui in poi ho fatto il polsino va bene quindi andate avanti e se volete fare il polsino vi fermate qua diciamo e se non volete il polsino andate avanti fino alla lunghezza che insomma fino alla vostra misura ok siete liberi di non fare il polsino o lasciate così lasciate diciamo continuate con la lavorazione oppure ripeto sono ripetitiva lo so ehm, se in caso volete fare il polsino vi fermate proprio qua così facciamo un pezzo um, saranno vediamo quanti e quanti centimetri sono allora 11 centimetri 11 sì, 11 centimetri ok allora Andiamo avanti con la manica, eh, ripetete, ripetete sempre questi due giri e ci ritroviamo dopo. Allora, finito il giro, ho ripreso tutte le maglie, quindi ho fatto tutte le mie maglie alte. Adesso, finito il giro, vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Adesso la lavorazione è molto facile perché dobbiamo continuare la lavorazione a giro. Quindi iniziamo con 3 catenelle, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, esco da uno e poi chiudo, vado nella maglia sotto la prima maglia alta e faccio una maglia alta in costa davanti. Ok, quindi adesso dobbiamo andare avanti fino alla lunghezza, eh, diciamo, fino alla lunghezza del nostro braccio anzi, allora. E se volete fare il polsino come l'ho fatto io se volete fare questo questa lavorazione qui del polsino andate avanti e vi fermate all'incirca qui quindi il polsino è circa 10 11 centimetri quindi se lo volete fare vi fermate qui se non lo volete fare allora continuate con il punto della maglia perché non a tutti piace il pulsino ok quindi ripeto la lavorazione è molto facile adesso dobbiamo continuare a girare a lavorare sempre a giro sempre a giro ok quindi fino mm, ripeto fino alla lunghezza e sopra il polso va bene allora io vado avanti e poi ci ritroviamo quando dobbiamo iniziare a fare il polsino perché dobbiamo diminuire qualche maglia in modo che qui poi stringa un pochino lo dobbiamo stringere un pochino per farlo diciamo eh, per dargli proprio la forma di un polsino a dopo allora eccomi qua Finita la lavorazione della mia maglia, io sono arrivata a 33 centimetri quindi io mm, prendo la misura da qui dal sottobraccio fino qui al bordo e la mia lavorazione sono 33 centimetri. però, ovviamente, questo è il mio braccio, è la mia misura. Quindi, voi man mano che andate avanti lo provate. Adesso io ho finito il giro la lavorazione dove sapete. Eh, che facciamo il giro tutta maglia alta quindi adesso eh, riprendo la lavorazione del collo quindi facciamo un giro a maglia alta in costa dietro e poi facciamo un giro tutta maglia alta e poi ripetiamo un giro a maglia alta in costa dietro e poi ancora un giro a maglia alta allora qui devo iniziare a fare il mio giro a maglia eh, alta in costa dietro in questo giro vado a diminuire delle maglie quindi lavoro 2 maglie 2 maglie alte in costa dietro la terza la salto quindi poi vado nelle due maglie successive e lavoro le due maglie alte in costa dietro ancora salto una maglia e vado nelle due maglie seguenti e lavoro le due maglie alte in costa dietro ok io faccio in questa maniera per uh, diminuire le maglie allora, ho fatto le 3 catenelle. Adesso vado nella maglia seguente. Il lavoro la maglia alta in costa dietro. Quindi la terza maglia, la salto. Vado nella maglia seguente. E lavoro la maglia alta in costa dietro. Maglia seguente, maglia alta in costa dietro. Salto la maglia seguente. Quindi vado nella maglia successiva e faccio 1. 2 adesso salto la maglia vado nella maglia seguente maglia alta in costa dietro Ne faccio due quindi 1 e 2 salto la maglia vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta in costa dietro maglia seguente maglia alta in costa dietro ok quindi io vado avanti così per tutto il giro Allora ho fatto tutto il giro, e sono arrivata alla fine. Vado a chiudere nella terza catenella iniziale. Allora, io nel primo corsino qui ho lavorato 30 maglie, quindi qui invece ancora ho due maglie da diminuire, da eliminare. Quindi, cosa faccio? Diminuisco le maglie al, ad ogni inizio eh, giro. Quindi, adesso sto iniziando un nuovo giro salto la maglia seguente vado nella maglia qui vado nella maglia seguente e continuo le mie continuo la mia lavorazione quindi adesso devo fare un giro tutto a maglia alta così quando finisco il giro devo poi iniziare il giro a maglia alta in costa dietro e quindi all'inizio diminuisco l'ultima maglia quindi per avere le maglie uguali ok la lavorazione adesso dobbiamo riprendere la lavorazione del collo. Dobbiamo fare un giro a maglia alta in costa dietro e un giro tutta maglia alta, seguite questa lavorazione fino al diciamo alla lunghezza che vi serve per il polsino. Ok, il mio polsino per esempio è 11 centimetri. Poi magari se lo volete più corto, o, oppure non lo so, se non lo volete fare addirittura scegliete voi e diciamo è un è una scelta vostra ok allora il progetto diciamo è terminato abbiamo finito dobbiamo solo nascondere tutti tutti i fili e poi lo possiamo indossare allora io ringrazio ancora una volta eh, rania scordalo eh, chiedo perdono se non se non riesco se non pronuncio bene il suo nome allora è stata molto gentile perché ho chiesto se potevo realizzare questo questo progetto perché ho visto una sua foto mi è piaciuta tanta questa è una creazione tutta sua quindi io ho copiato da questa foto ho chiesto permesso quindi lei ha consentito mi ha dato questo permesso anche per fare il tutorial io la ringrazio ancora eh, perché mi ha dato la possibilità di insomma di fare questo meraviglioso lavoro ok allora spero che anche a voi è stato insomma è stato di vostro gradimento che vi è piaciuto e che vo lo volete realizzare anche voi mi scuso, chiedo, chiedo scusa se durante il tutorial ogni tanto, insomma, mi perdo, mi sono un po' confusa, però spero che insomma, riuscite a seguirmi. E, in tutti i casi, se c'è qualche dubbio o problema, mi potete contattare su Facebook, eh, mi mandate un messaggio privato e quindi cercherò di aiutarvi in tutti i modi come del resto ho sempre fatto. Ok, un bacione a tutti e alla prossima! Ciao!